Un felice ben ritrovato a tutti quanti voi carissimi ascoltatori qui al messaggio dei tre angeli stiamo continuando il nostro studio in modo particolare lo studio sul terzo angelo in apocalisse capitolo 14 al versetto 9 ci viene presentato l'importantissimo appello invito a non adorare la bestia a non sottostare alle regole dell'immagine della bestia e a non ricevere il marchio della bestia abbiamo visto fino a questo momento che la bestia in questione rappresenta il sistema papale cattolico romano questa immagine della bestia rappresenta una forma governativa simile a quella della bestia durante la sua supremazia, durante quello che è stato il medioevo papale che rivedremo in questi ultimi giorni. Per mezzo di chi? In modo particolare questa immagine della bestia la vediamo sorgere nel contesto della seconda bestia di apocalisse 13 che rappresenta il protestantesimo apostata in america prima e poi nel mondo ebbene sotto questa potenza influenza religiosa del protestantesimo apostata che si è allontanato dalla verità della parola di dio vedremo in questi ultimi giorni la formazione di un'immagine della bestia l'immagine di quello che è il papato medievale, quella che è la formazione di un governo simile a quello tirannico del Medioevo papale, in questi ultimi giorni, per mezzo di quello che è il protestantesimo. Che ha stretto la mano del papato e che farà tutto il possibile per poter ristabilire il potere perduto del papato infatti in apocalisse capitolo 13 dal versetto 11 ci viene presentata questa seconda bestia l'america nelle profezie e ci dice poi vidi un'altra bestia che saliva dalla terra ed aveva due corna simili a quelle di un agnello ma parlava come un dragone e esercitava tutta l'autorità della prima bestia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 della bestia, che aveva ricevuto la ferita della spada ed era tornata in vita, e le fu concesso di dare uno spirito all'immagine della bestia, affinché l'immagine della bestia parlasse e di far sì che tutti coloro che non adoravano l'immagine della bestia fossero uccisi. La domanda che ora però ci vogliamo porre è questa, quando è che si arriverà a formare quello che è il governo dell'immagine della bestia che porterà all'uccisione alla persecuzione dei fedeli figli di dio che osservano i comandamenti di dio e la fede di gesù quando in quale contesto in quale circostanza i versetti che seguono ce lo mostrano e ci dicono dal versetto 16 inoltre faceva sì che a tutti piccoli e grandi ricchi e poveri liberi e schiavi fosse posto un marchio sulla loro mano destra o sulla loro fronte e che nessuno potesse comprare o vendere se non chi aveva il marchio o il nome della bestia o il numero del suo nome. E quando questo marchio della bestia sarà definitivamente imposto per mezzo della legge delle nazioni, allora l'immagine della bestia, il governo dell'immagine della bestia riceverà quella che è la sua autorità suprema nel poter, per mezzo della legge, nel poter perseguitare i fedeli figli di Dio, che continuano ad osservare i comandamenti dell'Onnipotente e ad avere la fede di Gesù, senza badare a tradizioni o richieste religiose che sono soltanto tradizioni umane contrarie all'espressa legge e all'espressa parola di Dio, specialmente nel campo dell'adorazione. Vedremo in questi ultimi giorni una falsa adorazione globale, che avrà il pretesto di essere pia e religiosa, ma in realtà, è un omaggio nei confronti di Satana. Ebbene sì, quando l'immagine della bestia avrà l'autorità di uccidere e perseguitare i figli di Dio, questo sarà soltanto per un tempo limite, un tempo limite fino al momento nel quale Dio interverrà. Ebbene sì, Dio interverrà per mettere fine al potere di questa Babilonia spirituale, di queste bestie simboliche del papato e del protestantesimo apostata che si sono uniti formando un nuovo ordine, un nuovo ordine babilonese spiritualmente parlando, un nuovo ordine mondiale sulla base di una falsa adorazione, ebbene Dio interverrà, Dio interverrà per mezzo di quelle che sono le ultime sette piaghe per poter liberare e salvare il suo popolo oppresso. E perseguitato dio è un dio misericordioso ma ora se noi vogliamo capire che cos'è il marchio della bestia in modo particolare ancora prima di fare questo passo dobbiamo capire qual è il nome della bestia. A che cosa corrisponde il nome della bestia o il numero del suo nome, perché è strettamente collegato al marchio della bestia. E se lo vogliamo capire, così come ci è presentato al versetto 17, dobbiamo leggere anche il versetto 18 che ci dice Qui sta la sapienza. Chi ha intendimento conti il numero della bestia, perché è un numero d'uomo e il suo numero è 650. 66. Proprio questo numero sul quale nel corso dei secoli sono state fatte grandissime speculazioni ci mostra e ci rivela chiaramente confermandoci chi è questa bestia, mostrandoci anche quella che è la connessione con quello che è il marchio della bestia. E andremo a vedere assieme, specialmente nel prossimo appuntamento, nel prossimo video, perciò rimanete collegati, andremo a vedere assieme che cosa rappresenta questo numero d'uomo, questo numero della bestia, che ha a che fare con il nome della bestia, che ha a che fare con il marchio della bestia, che cos'è, che cosa rappresenta il numero 666, ebbene questo lo scopriremo nella prossima presentazione, perciò rimanete collegati insieme a noi perché questa è la cruda verità che sempre trionferà.